E questa mattina vogliamo parlare di passare dalla fede in Dio alla fede di Dio. C'è una differenza, sapete, tra avere fede in Dio e avere la fede di Dio. Quindi questa mattina vogliamo parlare di come si passa dalla fede in Dio alla fede di Dio. Perché ricordatevi che la vittoria si conquista per fede. E questo è il nostro anno della vittoria. Quindi abbiamo bisogno di capire, di prendere la fede di Dio. Vogliamo a leggere Romani capitolo 12 verso 2 poi leggeremo Marco capitolo 11 verso 22 e 23. A me? A me. E non vi conformate a questo mondo ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Romani 12.2 che conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Amen. Vogliamo leggere adesso in Marco, capitolo 11, versi 22 e 23. Allora Gesù rispondendo disse loro, abbiate la fede Dico che se alcuno dirà questo monte, spostati e gettati nel mare, e non dubiterà il cuor suo, ma crederà che quando dice avverrà, qualunque cosa dirà, gli sarà concesso. Amen? Se crederà e non dubiterà il cuor suo, qualunque cosa dirà, gli sarà a me. Amen. Amen. E quindi vogliamo parlare oggi di passare da una fede in Dio alla fede di Dio. Questo passo che abbiamo letto che di Marco ci parla della storia di Gesù che cammina vicino ad un fico però questo figo stranamente non c'ha i frutti. Veramente non era tanto strano perché non era la stagione dei figli. Però Gesù passando vede che non c'è fru frutto, ci sono soltanto foglie e pronuncia delle parole e i discepoli lo ascoltano le parole che Gesù pronuncia sono nessuno mangerà mai più frutto da te in eterno poi i discepoli vanno nella città ritornano, quando ritornano trovano questo figo seccato e vanno da Gesù e dicono signore visto il figo che tu hai maledetto? detto si è seccato all'istante si è seccato subito e Gesù dice queste parole Dice noi dobbiamo avere la Bibbia fede in Dio, ma dice fede di Dio, perché se noi diciamo qualcosa, se lo proclamiamo qualcosa che è nella volontà di Dio crediamo in quella cosa e non dubitiamo nel nostro cuore, allora quello che noi diciamo si compirà. Amen. Amen. Amen. Amen. Se tu hai la fede di Dio devo spostare le montagne. È vero o no? Amen. Amen. E ieri sera noi eravamo qui che poi è andata via la corrente. Ricorda che abbiamo fatto una proclamazione durante la preghiera. Che domani mattina avremo avuto il culto. Ah, beh. Ah, beh. Ah, beh. che i problemi si sarebbero risolti. Eh. Amen. Ah, Ora si possono mettere davanti gli ostacoli, si possono mettere davanti i problemi, però nessuno ci vuole esistere. Amen. Dobbiamo iniziare a cambiare il nostro modo di pensare. Dobbiamo cambiare la nostra natura. Noi adesso siamo. Siamo convertiti in Cristo Gesù quindi dobbiamo cambiare la nostra mente, il nostro modo di pensare. Romani 12 che abbiamo letto prima dice che non ci dobbiamo conformare a questo mondo, ma dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare. Perché quando Gesù ci ha salvati ci ha chiamati, non ci ha soltanto preso da un posto e messo in un altro, non ci ha soltanto. Ma ci vuole anche fare entrare nel regno di Dio, fare entrare in una mentalità nuova in una maniera nuova di vivere le cose a noi succederanno sempre le cose strane perché sono cose strane per questo mondo sono pazzia per il mondo ma nella fede sono cose reali, sono cose belle sono cose che si muovono in maniera diversa da quella che noi pensiamo per questo dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare sapete, quando Dio liberò il popolo di Israele disse delle parole il piano di Dio era molto chiaro Mosè andò al faraone e gli disse Lascia andare il mio popolo perché mi deve offrire un sacrificio. Perché il popolo di Israele doveva lasciare l'Egitto per offrire un sacrificio a Dio? Qual era lo scopo? Dio non aveva bisogno di un sacrificio, ma sapete questo sacrificio aiutava il popolo di Dio a cambiare la propria mentalità. Sapete cosa significa passare da una mentalità di schiavo ad una mentalità di libero? Quando tu sei schiavo lì nei fossi a fare i mattoni con la paglia, avete mai visto il film, no? Mosè, 1043, fece lì. E a un certo punto Dio ti libera. Però quello che doveva cambiare non era soltanto il loro lavoro, il loro corpo, ma soprattutto la loro mentalità perché la mentalità di uno schiavo, di una persona che nasce 400 anni di schiavitù c'erano stati erano delle persone che avevano mentalità di schiavi pensavano come schiavi non avevano più la mentalità di persone libere non avevano più la mentalità di uomini con Dio che poteva fare di quindi Dio li deve portare fuori e gli deve fare una cosa che uno schiavo non farebbe mai, offrire un sacrificio Dio ha voluto cambiare la loro mentalità da quelli che chiedevano a quelli che davano. Ed è così anche nella Chiesa. Quando noi veniamo in chiesa Dio ci libera dalla mentalità della schiavitù, per avere una mentalità di dare. Gesù disse è più bello è dare che ricevere. Quindi spesso tu vieni in chiesa per ricevere guarigione. Però in realtà Gesù ti manda nel mondo per guarire i malati. Vieni in chiesa magari per ricevere il perdono. Però Gesù ti dice di andare nel mondo perché devi perdonare le persone che ti hanno fatto del male. Vieni in chiesa magari per ricevere liberazione. Però Gesù ti ha mandato nel mondo per liberare i posseduti. Vieni in chiesa per ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Ma Gesù ti ha mandato nel mondo per riempire altri di spirito. È una mentalità diversa. Noi veniamo in chiesa. Dio ci ha salvati con lo scopo di dare qualcosa ad altri. di dare con la nostra vita, di dare guarigione, di dare liberazione di dare riempimenti di Spirito Santo ci vuole un cambiamento di mentalità non siamo più lo scatto adesso siamo i figli di Dio amen, amen, amen. non siamo più la coda la Bibbia dice che noi siamo la testa amen, amen. noi siamo la pupilla dell'occhio Gesù è morto sulla croce per farti diventare figlio, figlia di Dio. Principi, re, sacerdoti per lui. Amen. Dobbiamo cambiare, rinnovare la nostra mentalità. Dobbiamo rinnovare il nostro modo di pensare. Amen. Gesù ci vuole liberare da questa vecchia mentalità per darci una nuova mentalità. Come possiamo essere rinnovati nei nostri pensieri? può succedere questo cambiamento, questo rinnovamento della nostra mente. Dice Salmo 1, verso 1 e 2 dice, Beato l'uomo che non segue il consiglio dei tempi, che non induce veramente dei peccatori, non si è negli dei distorti, ma si compiace della legge del Signore e sulla sua legge merita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato presso di pietacqua, che dà il suo frutto al suo tempo la chiave principale per un cambiamento nella nostra vita è ascoltare quello che dice la parola di Dio Amen. Amen. dobbiamo leggere la parola di Dio metterla in pratica, meditarla, allora prospereremo in tutto quello che facciamo però è difficile capirla cioè in realtà noi la leggiamo ma è difficile che questa parola cambi il nostro cuore perché veniamo come schiavi dall'Egitto e vogliamo continuare ad avere quella mentalità ma dobbiamo permettere a Dio di cambiare la nostra mentalità, perché se tu prendi la mentalità di Dio, allora prospererai, ma se tu vuoi avere un po' della tua mentalità, ci vuoi mettere vicino un po' di Dio, queste due cose non funzionano. Non si può servire a Dio e al mondo, dice la Bibbia, ma non. O si amerà uno o si avverrà l'altro, ma non si serviranno nessuno di tutti e due voi. Devi scegliere, o segui Dio al 100% oppure non lo segui. Non puoi stare un giorno vieni in chiesa e poi non vieni più, non funziona così. Poi ti lamenti, dici ah Dio perché le cose vanno male. Ma tu hai ancora quella mentalità da schiavo, non puoi andare in uscire Egitto, uscire dall'Egitto e ritornare nell'Egitto. Dio ti chiama ad uscire fuori, a cambiare la mentalità. E non deve essere un cambiamento parziale, ma un cambiamento totale. Amen. Amen. E anche Gesù è, abbiamo letto 1.5, poi continua, no? Il nostro versetto di quest'anno dice sii sì, forte e coraggioso perché dovrai mettere in possesso la terra ai loro padri. Poi continua ancora e dice non deviare dalla parola di Mosè né a destra e né a sinistra, perché tu avrai successo in qualunque tua impresa. Quindi è vero, Dio non ci lascerà, non ci abbandonerà, ma se noi non ci abbandoniamo dalla parola di Dio, se noi non andiamo né a destra né a sinistra dalla parola di Dio. Abbiamo bisogno di rimanere nella parola di Dio. Amen. Se tu oggi sei nella parola di Dio, ma domani non funziona. La prosperità di Dio, la benedizione di Dio, non ci sarà sulla tua vita. Ricorda che Dio onora coloro che lo onora. E nella maniera in cui tu onori Dio in quella maniera che Dio ti onora. Amen. Se tu lo onori al 50%, Dio ti onorerà al 50%. Ora vedi come Dio conviene vale onorare Dio. Come ti conviene servire il Signore? Se totalmente o solo in parte. E quando dobbiamo leggere la parola di Dio, deve essere per cambiare il nostro modo di pensare. Se la Bibbia dice una cosa, allora io devo decidere di pensare come dice la Bibbia. Per questo, Romani 12,12 dice: siate trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. E qua c'è il grosso del problema. Perché, come si dice a Napoli, mi rimangava addosso non volevo capire ci vicino a loro una volta due volte, tre volte ma niente non lo capiamo di nessuna maniera quattro volte, cinque volte, niente dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare Amen. Amen. questa è la chiave per una vittoria nella nostra vita Amen. se tu leggi la Bibbia allora scoprirai che arriva la divinità sul diavolo perché il diavolo, molti hanno paura del diavolo, lo è sconfitto. Certo che esiste, certo che ti può creare problemi, ma nel nome di Gesù lui è sconfitto. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Se leggi la Bibbia questo lo scopri e diventa parte di te. Se leggi la Bibbia scopri di avere vittoria sulle maledizioni che ti mangiano le persone, sulle maledizioni generazionali, comprenderai il potere di seguire il Signore. Amen. Amen. dobbiamo smettere di pensare come pensa il mondo e iniziare a pensare come pensa Cristo dobbiamo iniziare a imparare il potere del perdono il potere dell'amore, il potere di dare la nostra vita per il Signore il potere anche dell'offerta, delle lecce perché sviluppano benedizioni anche economiche sulla nostra vita Amen. però è difficile ritrovare il nostro pensiero quando noi siamo in una schiavitù Sapete una volta c'era un pastore che aveva fame, stava passato in un periodo particolare, e lui racconta questa storia, no? Dice che dove lui abitava, al primo piano, sotto c'era uno che faceva i pure addosto. E immaginate direttamente che loro stavano in un problema economico, oh, non avevano neanche i soldi per comprare a mangiare in questo periodo. E quindi dice che il profumo. Del pollo rosso, del pollo allo spiedo saliva ipnotizzava <ride> e quindi dice: Si, si mi in ginocchio, signore ti prego, per favore, mezzo pollo, signore ti prego, per favore, mezzo pollo, signore ti prego, per favore, mezzo pollo. Dice: Dopo un'oretta, bussate alla porta. Apri la porta, c'era un fratello, dice: Pastore, io mi sono trovato a passare e ti ho portato mezzo pollo. E lui sai: Iniziamo a prendere il pollo e a mangiare, cosa fa il modis? ma quando sono stato stupido ne chiedevo tre di burro ne chiedevo quattro è vero no? che la risposta di Dio è sempre sì allora dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare non limitare Dio perché l'unica cosa che può limitare Dio è la tua fede sapete c'è la storia una storia reale di un giocatore di golf sapete il giocatore di golf che, che si fa con le mazze molto famoso diciamo nel mondo, in Italia, a parte il calcio non si seguono tanti altri sport, però è uno sport molto bello, molto seguito. E un giorno dice che questo giocatore era importante, era famoso, fu contattato da un uh, maragiano, uno di questi arabi, con molti soldi, perché questa persona araba voleva imparare a giocare a golfo e voleva il migliore. Quindi lo fece venire, gli pagò il viaggio, gli pagò lo stipendio, diciamo, i soldi fatturiti. E questo gli insegnò a giocare a golf. Tanto che questo, questo marasciallo, tanto che questo re si appassionò. Disse: Ti voglio fare un regalo, che cosa vuoi?. E allora lui guardò e disse: vabbè bene, re, regalatemi una mazza da golf. Ora per chi non conosce l'inglese, mazza da golf si chiama Golf Club, si dice in inglese. E disse: Va bene, dopo 15 giorni a casa ci avete una lettera, vai a dire e sono il certificato di proprietà di un club di golf negli Stati Uniti d'America. Perché voi che cosa vuoi, cosa ti posso regalare? Quando mi diceva una mazza da golf, con un club da golf, però l'altro ha capito che un club da golf, e gli ha dato un club da golf. Like. Dobbiamo rinnovare il nostro pensiero. Dobbiamo rinnovare la nostra mente. Non puoi accontentarti di chiedere poco, chiedi tanto noi stiamo pregando per un nuovo locale di culto non stiamo chiedendo poco abbiamo proprio sparato in giro diceva il rispettatore perché dobbiamo far vedere che la gloria di Dio si manifesta Amen. Amen. non deve essere con la nostra forza diciamo mettiamoci insieme con tanta sofferenza paghiamo un affitto, prendiamo un locale e poi dopo ci possiamo anche fare l'applauso diciamo siamo stati bravi ma no, non deve essere così non deve essere per forza né per potenza ma per lo Spirito Santo quindi Dio ci provvederà in maniera soprannaturale, un locale grande che ci servirà per portare la chiesa al prossimo passo è questo che al diavolo non piace per questo è un, problema, è un periodo di grandi attacchi di grandi difficoltà in cui tanti hanno problemi tanti hanno attacchi tanti hanno difficoltà ma come dice il passo di quest'anno nessuno ci potrà resistere si metterà davanti il diavolo ma è sconfitto nel nome di Gesù Amen. Amen. Amen. Amen. la gloria deve andare al Signore Amen. per questo dobbiamo rinnovare il nostro modo di pensare non chiedere poco nella vita non chiedere vabbè Signore se mi danno la aumento di, di 50 euro no chiedi un lavoro molto migliore un lavoro dove puoi lavorare molto di più tante altre cose inizia a chiedere a Dio un lavoro diverso Amen. un lavoro che ti dia il tempo però di venire in chiesa e di servire il Signore Amen. perché Dio non ti darà mai niente che ti ha da lui Amen. ma se tu chiedi un grande lavoro dove puoi guadagnare tanto lavorando poco Dio te lo darà Amen. non devi avere dubbi e sapete a volte Dio lo fa attraverso delle situazioni negative dice la Bibbia che tutto coperà bene Non pensare mai che una situazione che ti succede possa essere per il tuo male. Sapete, un giorno c'era un uomo che lavorava come portiere, in Brasile. Quest'uomo faceva il portiere già da un po' di anni, però aveva un problema. Non sapeva scrivere. E dato che in questo palazzo c'erano tutti uffici, il suo principale decisero di fare questa cosa, che tutte le persone che entravano, il portiere doveva scrivere nome e cognome e dove erano diretti delle persone che entravano quindi quando parlarono con lui lui disse e io purtroppo non so scrivere e allora il problema era: disse se ne ci dico purtroppo te ne devi andare e questo uomo se ne andò aveva tanta afflizione nel proprio cuore perché diceva io eh, avevo questo lavoro così bello ero contento del mio lavoro adesso cosa farò? come farò? e cosa faceva? Sapete, lui gli piaceva aggiustare le cose. Quando per esempio stava nella portineria e non aveva niente da fare, allora un avvocato, un medico gli portava una sedia rotta e lui si metteva lì nel tempo libero e la aggiustava e così la cimolava qualche soldino. E lui disse, sapete, c'è di nuovo, io comprerò, mi hanno dato un po' di limitazione, mi compro i ferri e mi metto ad aggiustare le cose. E quindi si comprò praticamente tutta una serie di, fer di ferramenta, di attrezzature, eh, un bersetto, così che avevo tutti i ferri a posto. E è successa una cosa strana. Un vicino di casa un giorno gli andò a chiedere in prestito un martello. E lui gli disse sì, però il martello è nuovo. E io se te lo presto, dicevo facciamo una cosa, tu quando ne hai parlato questo martello? Io ti do qualcosa di solito di più, perché che succedeva? Che la ferramenta più vicina si trovava a 30 km da questo paesino. Era un paesino dove non tanto. Allora dice, io ti darò la differenza in più, e mi compro il tuo martello. Quindi questo uomo si comprò il martello, e lui andò di nuovo alla ferramenta e si comprò di nuovo il suo martello. Poi venne un altro vicino di casa che voleva un giravite, sapevano che te ne riferivo come andavano tutti da lui. E lui iniziò a vendere il giravite e iniziava ad andare una volta a settimana a comprare i ferri li portò e dopo un pochino di tempo si aprì una piccola ferramenta. Questa ferramenta iniziò a lavorare tanto, tanto che divenne una grande ferramenta. E lui si iniziò anche a produrre la ferramenta, quindi iniziò a produrre martelli, giraviti, cacciaviti. Dopo praticamente una ventina d'anni arrivò ad essere l'impresa più grande di, di produzione di ferramenta di tutto il Brasile attualmente conta circa 5.500 dipendenti quindi immaginate un giorno lo chiama il sindaco perché quest'uomo che era mai diventato ricchissimo decide di regalare una nuova scuola alla sua città allora il sindaco lo chiama dice venite qua per l'inaugurazione e mentre stanno facendo l'inaugurazione dice "C'è da firmare un documento e lui dice Sì, ma no io non so scrivere e il sindaco lo guarda dice ma come? Cioè, tu non sai scrivere e sei arrivato a tutto questo cosa sarebbe stato nella tua vita se fossi andato a scuola e avessi studiato? lui risponde sarei stato un cortile <ride> con questo cosa ti voglio dire? non tutte le situazioni negative che ti succedono sono per il tuo male ma la Bibbia dice che tutto il male Dio lo fa cooperare al bene tutto coopera al bene quali sono chiamati secondo il suo proponimento credi in Dio prendi la fede di Dio non la tua fede, alla tua maniera ma prendi al 100% la fede di Dio allora vedrai che le montagne si, si spostano, si cambiano si muovono però sai, molte volte abbiamo una fede ma abbiamo poca fede bene, la parola di ti dice che tu devi crescere di fede in fede sapete, questo lo anche ai discepoli lo trovate in Matteo 17 capitolo 17 la storia di un uomo che era posseduto cioè che aveva un figlio con dei problemi spirituali portò dai discepoli questa persona amata ma i discepoli, dice la Bibbia non riuscirono a cacciare questo demone. ora Gesù dice una cosa molto importante dice portatelo da me dice generazione incredula è perversa il problema dei discepoli è che non avevano sufficiente fede infatti i discepoli quando poi Gesù faccia questo demone glielo chiedono allora i discepoli presi Gesù di sparte gli dissero perché non siamo stati capaci di scacciarlo e Gesù disse per la vostra incredulità perché vi dico che se avete fede quando credete di sede vi potete dire spostati da questo punto e spostati da qui Allah ed esso si sposterà e niente vi sarà impossibile. Quindi il problema dei discepoli era la loro poca fede. Però Gesù poi dopo ci aggiunge una chiave. Dice ora questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno. Gesù sta dicendo una cosa molto importante. Sta dicendo una dire poca fede. Per crescere nella fede avete bisogno di due cose di pregare di più e di digiunare. Questo vi aiuta a crescere nella fede di Dio. Amen. Amen. Amen. State capendo quello che stiamo dicendo questa mattina? Se abbiamo la fede di Dio niente ci sarà impossibile. Ora la fede è una misura. E attraverso la parola. Amen. La parola rinnova la nostra mente, la e del digiuno ci fortifica nello spirito e fa sì che la nostra parola le montagne si sposteranno. Siamo pronti ad avere il tempo della vittoria. Vogliamo vincere quest'anno? Dobbiamo avere la fede di Dio. Dobbiamo avere una fede forte. Perché le battaglie vengono, i problemi vengono, le montagne si alzano. Ma nel nome di Gesù si spostano. Amen. Amen. Nessuno ci potrà resistere tutti i giorni della nostra vita. Amen. Amen. Per questo abbiamo detto questa settimana di giuro per crescere nella fede, per avere vittorie quest'anno, perché quest'anno saranno le grandi vittorie nella tua casa, nella tua famiglia, nella tua vita, amen, amen. le montagne che si sposteranno, amen. gli alberi che si seccheranno, perché il nostro Dio può fare ogni cosa. Amen. amen. amen.